Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, futuri Lord Ancestrali, oppure Lord Ancestrali se avete finito il gioco, ragazzi qui in questo nuovo video vi spiego come fare tutte le missioni di Selen e accumulare così tanti incantesimi da scaraventarle addosso a un boss, quindi inizieremo prima dal primo passo eh, raccogliendo così la cometa di Azur per quelli che non sanno dove sta Azur dirigetevi da questa parte, questo è il punto di partenza attraverso il monte Kelmi in questo canyon è sempre più avanti, ho più velocizzato il video se volete eh, mandarlo avanti, mandatelo avanti quindi sempre da questa parte perché lo troveremo su una sedia, cioè ha seduto eh, là senza fare niente, quindi parleremo con lui e lui in cambio poi ci darà la cometa di Azzurro perché una volta data eh, andremo da Selen e gli mostreremo la sua magia, ok? Quindi poi lei comincerà a raccontarci la sua storia e tutt'altro, ok? Quindi eh, raccoglietela e dirigetevi da Selen. Eccolo lì, bello addormentato. Quindi, una volta fatto, andremo da Selen. Parleremo con lei. Eccola qua. Eh, bella lunga la storiella qua. Certo, diamo inizio alle lezioni. Eccolo qua. Mostra la stregoneria di Azur. Vedi cosa ti dice? Sì. Master was a founding glimstone sorcerer and my mm. first teacher a stern men but he must you proud. We can speak more later. My Raccontami la tua storia. Ok, quindi noi dobbiamo aiutarla a conquistare l'accademia Il pedantra che Voglio glimstone sorceri che abbracano le nostre minde E sono incontrati da... Non importa cosa in return. Mio apprentice Non presumo nulla L'教ista e studente non sono incontrati per trattare il stesso pietro Ma ascoltami, mio apprentice Va bene, va bene. Viaggiamo insieme. È la prima volta che clicca, devo pensarci. pleases me. far too long since You must have a fabulous teacher. Master Lusat è ok. Questo Lusat si trova nella terra di Kyle Celia. Quindi adesso, tra poco, vi porterò lì. Ci darà una chiave. Eccola qua. di un Ok, indizio sull'USA Eccoci arrivati Ok, qui al forte Dove sta questo castello? Dove, stanno, dove sta questo trago bianco enorme Fatto di pietra Scendiamo qua sotto perché c'è un passaggio segreto e proprio l'ussat si trova là dentro, imprigionato. Quindi ragazzi, io ve lo consiglio, fate con calma, tanto io ci ho messo 25-30 minuti per fare tutte le missioni. E l'ho aiutato a conquistare l'Accademia. Ok, eccoci arrivati. Allora, mi sembra che è da questa parte qua è il muro. Ok, do un colpetto qua e entriamo dentro. Qua poi ho fatto un casino, non ricordavo la strada Ok, qua no Da questa parte Allora ragazzi, in questa caverna ci sono tre cristalli Tre principi i principi là con la lancia, i dischi, quello che salta Dizi fatti di cristallo, se volete proseguire, proseguite Ma il nostro compito è scendere qua sotto perché dobbiamo aiutare l'USAT Esaminiamo, apriamo la porta. Eccolo qua, è bello grosso, eh. ci darà così un incantesimo. Ok. Vabbè, poi una volta dato ritorneremo da Selen, parleremo con lei. Concedimi un istante, un favore da chiederti. The form you see you is a mm. My body lies elsewhere. My body is on the weeping peninsula at the southern imprisoned in the ruins just down from the church of Marica. Certo. Vabbè ho capito dove È qui La quarta chiesa di Marica. Sì è questa Ok proseguite da questa parte Sulla spiaggia Nelle rovine perché come ha detto lei È solamente una proiezione Quella nella caverna Il suo vero corpo sta qua sotto Eccola. Però. Scheggia da imboscato. Thank you for coming. These take a toll on us la tocchiamo? Dobbiamo tirarci fuori una pietra dalla pancia. Ok, allora adesso come funziona? Abbiamo questa chiave, questa pietra. Ora andiamo all'Accademia. No, all'Accademia, dove sta Ranni? Ok, proprio qui alle rovine. Qui dove sconfiggete il fantasma di Loretta. Qui, proprio qui. Ma ah, qui. Ho trovato una genera di guerra. Ed eccoci arrivati. Colpite qua sotto, date un piccolo colpo. Ed eccoci arrivati. Qui c'è un altro passaggio segreto, non è la luce. Ci ho messo un bel po' a capire. Stefano è non ha importanza questo. Diamo un piccolo colpo al muro. Allora, cosa mi è successo qua? Si è buggato. Non so che cosa è successo, quindi sono ritornato di nuovo da un punto di grazia e mi ha dato così trasferisci la scintilla in pietra nel suo corpo, ok? My apprentice. Just how long has it been? Thank you. You've helped me fill a new body once again and it's truly a gem. Young and full of vigor a snug fit for my primal glimstone. Better is... finally I can return to expel the Carrian royal family. My dear repentus. I owe this all to you. Finally I can return to, the... to expel torna all'accademia caccia la sua famiglia fuori dall'accademia prende lei il controllo quindi adesso Andiamo da, non so come si chiama quel tizio, Jaren, quello sulla sedia Quello dove annuncia Champion, quello che ci ha raccontato la storia di Radan. E questo è fatto, è che io non l'ho trovato seduto sulla sedia Quindi cosa ho fatto? Sono andato direttamente all'accademia E mi sono schierato con lei per uccidere Jeren, quello seduto sulla sedia Quindi non vi preoccupate, se non lo trovate seduto là, allora... Andate direttamente all'accademia, adesso vi faccio vedere. Al castello di Manto Rosso. Allora, se ci avete già parlato in passato, allora non fa niente. Se invece c'è ancora là, fate così. Parlate con lui, ritornate qui. Ci sarà lui qui al vostro fianco che vi parlerà. E poi andate all'accademia qui. Eccolo questo, proprio questo, ok? A me non c'era, quindi cosa ho fatto? Eh, sono tornato all'accademia. Dove sta la tizia qua che ho appena sconfitto, che mi darà, non so, mi resetta tutto, non ho capito come funziona. E qua fuori possiamo schierarci con Selen oppure con l'altro genere. Con Selen, esatto, intervenire in aiuto della strega Selen. Anche se la From Software non ha dato nessuna indicazione, informazione, niente è Così, così funziona boh. Eccolo là Oh Ma dove ci sa fare? Allora, una volta ucciso... Ritorneremo nel nostro mondo. Parleremo con la Strega Selen. Ci darà un paio di cosucce. Tipo incantesimi. Qualche spada. Qualche pugnale. Poi, una volta ucciso, questo cioè, ci darà la sua roba. Tutta la sua armatura. My Apprentice. My Apprentice questo con il cuore di Master, perché tu, il mio apprente, aiuteresti. Hai il tuo nome. Eh, ruolo di Lord Ancestral, il fatto che io già sono Lord Ancestral. On the eve of your crowning. You will always be my Rest assured that I. No. La tutta Academy will swear allegiance al nuovo monarch. Il mio apprente. become Elden Lord. Become. Perhaps, here is a symbol of. di scintipietra eh? Che ne pensate? Vi potrebbe servire, per illuminate me. Li vi secreti della vita che causano ring. La prossima volta, sarò tuo studente. Oh, one last thing. Se hai you il tuo trono, puoi sempre farmi Non fretta, anche i miei Studia stregonerie, ho studiato tutto. Tutte le stregonerie, ok? Poi riguardo allo e ce l'ho trovato. quindi Oh, è Ora il sarà ragazzi, questo è il finale delle, del Cell Quindi io spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo. Un lungo video su questa lunga guida e quindi grazie a tutti per questa visione se ti è stato utile lascia like, iscriviti al canale attivando anche la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ok? quindi grazie a tutti e ciao